Adesso do la parola a Paolo Orio, lui è medico veterinario, oltre che presidente dell'Associazione Italiana Eletrosensibili. Oggi ci parlerà di elettrosensibilità, una reale emergenza sanitaria. Parlerà dello tsunami, dello tsunami elettromagnetico, dei limiti, dei conflitti di interessi, delle conseguenze biologiche per il corpo e anche per la società. Eh, parlerà del 5G Green una parola a te Paolo Green è una red direi no? un ringrazio di cuore gli organizzatori essendo di detto sensibile da 23 anni do un grande abbraccio di cuore di detto sensibile in sala perché sappiamo cosa vuole dire eh? in termini di, di salute psicofisica allora, ehm, venendo dalla provincia di Varese, questo è l'avregolo Castiglione che sta a Sacromonte, stile di perti meraviglioso, letteralmente violentato come vedete da una selva di antenne. Vi lascio immaginare il livello di campo elettromagnetico qua intorno. Ah no! Stasera cosa vi porterò? Vi porterò delle informazioni così importanti oggi perché l'informazione sul tema elettrosmog è assolutamente deficitaria, ampiamente rificitare sono distorta, perché gli interessi in gioco sono giganteschi. Questo in noi sicuramente genererà consapevolezza, se sono informato che sono consapevole, evidentemente, di conseguenza questa consapevolezza va a eh, garantire quelle strategie, che sia singole sia collettive, di difesa eh, dall'invasione di questo tsunami di natura elettromagnetica. Siccome parlavo di informazione distorta e di eh, non conoscenza, parto subito in maniera interattiva, come ho solito fare all'ora un cellulare, un manichino di plastica chi di voi pazzi una mano. chi di voi sa cos'è il SAR 1, 2 3, 4, 5 diciamo un um, 5, 10% 5% sono largo eh? questo male, molto male perché il SAR questo conosciuto appunto rappresenta che cosa? l'unità di misura espositiva in termini di energia assorbita dal nostro organismo in esito all'utilizzo del telefono cellulare quando è posto vicino al nostro corpo Sono dei limiti quello americano 1,6 watt su chilo quello è europeo e 2 watt su chilo tasso di assorbimento specifico quando voi comprate un cellulare dovreste perché al che non c'è più il pigino allegato andare nel pdf in internet del vostro non di quella marca e guardare cosa, quanti, a che valore SAR viene, viene riportato, quanti watt su chilo viene riportato perché se c'è un limite di legge, 2 W su chilo, questo limite non deve essere veramente superato no? dal vostro smartphone e uno dice vai, il mio iPhone va bene, ha eh? 0,99 di SAR, è fatta, sono dentro il 2 chilo, tutto bene? No. no. Poi uno va a leggere bene e dice, eh, il SAR viene misurato però a una certa distanza dal corpo Oh, sentenza, insomma, un centimetro e mezzo, due centimetri, due centimetri e mezzo. E eh, io non penso che nessuno in Lugano, così come in Varese, vada in giro con un cellulare e dice: aspetta un attimo, in eh, misura un centimetro e mezzo e parlo così. Nessuno lo fa. Eh? Okay. Se mai se lo tiene attaccato qua. Questa non è la vita reale, non è la real life, perché molte volte il cellulare viene portato qua, attaccato all'orecchio, dentro il taschino della giacca o della camicia o delle adolescenti in modo particolare la tasca anteriore dei pantaloni, ma anche giovani, chiaramente. Quindi il SAR non è qua valutabile a 0,5, 2 cm, cm delle cose. infatti un medico francese, Marc Rasi, ha fatto generare il cosiddetto phone gate alert, uno scandalo, perché ha stimolato l'Agenzia Nazionale Francese delle Frequenze a dire la verità: quant'è? Sa quando nella vita reale uno non utilizza il cellulare attaccato al corpo, alla testa, dentro da schiena, della giara, quant'altro? Quant'è? Mannaggia! 2 bar su chilo. Ma per alcuni modelli, e non pochi, il valore è anche 6 bar su chilo, 7 bar su chilo infatti in questa rivista internazionale di ingegneri elettrici e elettronici americani si rivedisce il concetto, molti cellulari eccedono i limiti di esposizione, come ce ne sa, in America di tre volte, in Europa di dieci volte, quindi possiamo dire che molti modelli sono fuori legge, fuori legge e noi non lo sappiamo, perché in Francia hanno ricaduto 100.000 modelli di telefoni cellulari e che da ne avrò a 7 basso chilo è interessante. Allora la mia relazione andrà molto particolare sulle alte frequenze, giuro che non tocco le basse frequenze sennò no ci vorrebbero due ore, non posso. Basse frequenze intendo quanto un elettrodotto per esempio può influire se passa vicino a casa mia con il suo campo magnetico, sulla mia salute, o quanto gli applicativi domestici che vanno con la corrente possono influire parlerò solo di alte frequenze, telefoni, cellulari, smartphone, cordless, stazioni radiobase, telefonia mobile e wifi. Andrea ci ha dimostrato già con il campo di eh, interesse per la frequenze delle microonde che è questo qua, ok, e questo ambito qua, fino alle onde millimetri, quindi dalle onde centimetriche alle onde millimetriche a seconda la lunghezza dell'onda come Andrea ha dimostrato in maniera molto chiara, sono gente che mettono campi elettromagnetici, già le conosciamo la memoria, prima c'è la situazione della Svizzera per quanto concerne la diffusione delle antenne di telefonia mobile. Svizzera è un un'intera macchina lunga, avete visto. E per il wifi invece, con altro discorso, guardate, nel 2018 nel mondo quanti hotspot Wi-Fi a 2, 4, 5 gigahertz sono presenti? Questo può sommarsi alle antenne, va a sommarsi agli smartphone, va sommarsi ai conness, va sommarsi ai Wi-Max e tanti altri emettitori di alta frequenza. La Svizzera qua l'abbiamo già vista sono circa 7,9 miliardi i possessori di SIM card superato ampiamente la popolazione mondiale questo ci dice la Ericsson Mobile il traffico dati è già nel 2020 rispetto al 2014 decuplicato allora fa bene un assioma chiaro, scritto sulla pietra se aumenta il traffico dati aumenta anche l'inquinamento elettromagnetico se aumenta il traffico dati aumenta l'inquinamento elettromagnetico si mette giù il 5G non è vero come ci dicono Usiamo macrocella a basso impatto, a bassa potenza, la balla, perché aumenta l'inquinamento inquinamento elettromagnetico in modo coerente. Vado avanti, cosa vedere prima Qui noi adesso già navighiamo eh, nelle nostre città in un oceano di microonde, questa violina, che diventa con l'idea delle cose 5G un ne e saranno letteralmente in elettromagnetici, faremo, faremo che difficoltà a guardarci negli occhi. Uno primitivo ha impiegato migliaia di anni per adattarsi, come si diceva prima, al campo magnetico, magnetico terrestre che è naturale, sole, temporali, eh, relazioni cosmiche. Ma noi, non possiamo adattarci a questo tsunami elettromagnetico nel giro di 20-30 anni, anni. È uno stress impressionante a cui è sottoposto il nostro organismo, anche perché le frequenze che ci impattano sono innaturali, non sono naturali, sono in natura, cioè sono modulate, pulsate, variabili come Andrea ci ha mostrato, anche perché noi siamo esseri elettromagnetici, lui è un essere elettromagnetico, io sono un essere elettromagnetico, voi siete degli esseri elettromagnetici, il cervello e i muscoli funzionano elettricamente ma in modo naturale, allora immersi in uno tsunami elettromagnetico, è chiaro che poi l'impatto è ineludibile, Cioè ci sta, vediamo che tipo di impatto si ha a livello sanitario, in termini di ricadute a livello di malattie, Ricordate che però un bambino, faccio un bambino non a caso, non è un piccolo adulto, eh? perché i difficili limiti di esposizione, dove, dove arrivo dopo, considera i bambini neonati e, e gli adulti alla stessa stregua, non è vero? Un neonato ha queste dimensioni qua, è il manichino utilizzato, queste dimensioni qua, guardate quanta energia elettromagnetica assorbita fino a 5 anni, non date lo smartphone in mano a un bambino a 5 anni, non date lo smartphone in mano al a un bambino di 10 anni, se no veramente rischiamo dei danni, perché la tea cronica è molto sottile perché l'acqua ha proprietà di elettriche diverse, conduce molto di più perché le cellule sono in forte replicazione, perché la mielina che è quella somma di cellule che avvolge la, la, la fibra nervosa e che garantisce una grande conducibilità, viene a essere in via di formazione fino all'adolescenza. Allora direi un paio di domande, sono anche tre quelle che bisogna porsi, e no, è il un po' della mia relazione, quello che voi immagino vogliate sentirvi dire da me. Può una reazione elettromagnetica non ionizzante generare effetti biologico-sanitari? Eh, io non uso, non uso lo, il cellulare da anni 23 perché l'elettro questo l'ho fregato i miei figli, che però lo, lo, lo usano con molta testa. Vuol dire, se lo tengo il cellulare qua, per più tempo, mi può indurre effetti biologico-sanitari? Se lo tengo qua nel taschino, può farlo, se lo tengo in tasca e quante ore può farlo, se ho wifi nel uh, suo comodino in casa se ho la ricarica del cellulare su, può indurre effetti di biologico di se non alterna 5G fuori a 20 metri può indurre se sì e i valori di riferimento che dovrebbero tutelarci i limiti di legge valgono o non valgono? altra domanda importantissima a cui si darà una risposta, se no tutto il castello eh, crolla, non, <t |notimestamps|> non ha più senso c'è un meccanismo d'azione che mi giustifichi il fatto per cui una relazione emessa da un telefono cellulare quando impatta le mie cellule induca effetti biologici? Cioè è dimostrato scientificamente questo o no? Perché se non è dimostrato la mia relazione finisce qua. Se è dimostrato continuo ad andare avanti ma va evidentemente avanti. E, e sappiamo molto bene che questa è un'immagine molto triste, questo è Fukushima, no? dove c'è stata una grande eh, perdita da parte del reattore, nel caso di un tsunami eh, di materiale radioattivo, adesso scherzeranno non so quanto norme di acqua nell'oceano, tanto che poi pesci diventeranno anche essi radioattivi no? e buoni da mangiare. Chi nega, chi nega? Sono tanti, eh? sono parte di organizzazioni ben note e dice, ma scusate, una radiazione elettromagnetica emessa da uno smartphone è una radiazione non ionizzante, come diceva prima Andrea, quindi non ionizza, quindi non fa danno, quindi è sicura usalo qua pure 40 ore al giorno, tanto il non ionizzante non fa nulla vero o falso? questo è uno studio condotto sulla cipolla che è un vegetale che non è psicologicamente condizionabile ok? non c'è l'effetto effetto nocebo, la cipolla non sa che viene irradiata no? benissimo questi settatori hanno irradiato contemporaneamente la cipolla con una relazione ionizzante e non ionizzante plutonio c'è le scampo da plutonio o una frequenza banalissima di un GSM a 900 MHz con un SAR, badate bene, a 1,4 nei limiti di legge apparentemente così diciamo che poi 1,4 è un valore che non rispetta i limiti di legge, quando tengo lo smartphone qua danno qual è? Esattamente identico aberrazioni cromosomiche, formazione di micronuclei e il danno aumenta progressivamente con la, con la tempo di esposizione incredibile ma lo stesso avviene questo studio importantissimo in europeo, il reflex, eh? su fibroblasti umani, quindi dalla cellula vegetale al fibroblasto umano, il danno è esattamente identico. 1600 lastre raggi X, paragonate alla frequenza di un semplice CSM, generano, si chiama questo test cometa, vedete c'è una stella cometa, questo è il DNA, no? Questa bella palla so è tono, questo sole è il DNA. Qua invece c'è un DNA frammentato, questa stella cometa, e anche qua, in alto con relazioni ionizzanti, in basso con le semplici frequenze di un telefono CSM. Ma come? Ma se ci dicono che non c'è, che essendo non ionizzanti non causano danni tessuti, possono stare ore e ore tranquillamente immersi nella radiofrequenza di un'antenna. Che cos'è successo? Perché? Eh perché? Perché i meccanismi in azione, che sottendono poi ha un collegamento, ha un nesso di causalità tra esposizione alle frequenze emesse, per esempio, qua lo smartphone o qualsiasi altra cosa, è la materia vivente, è documentata da centinaia e centinaia di articoli, da migliaia di articoli scientifici, peer review, si dico, sono stati rivisti alla pari e oltre i principali meccanismi che generano il danno biologico si chiama stress ossitativo voi sapete lo situazione assidativo, cioè quella condizione nella quale c'è una produzione abnorme di specie reattive dell'ossigeno di radicali liberi, i quali, sono due st su studi, sono studi che ci vengono a raccontare, è uno studio svizzero, questi sono due ricercatori svizzeri, che parte da Berenice tra l'altro, che a titolo Berenice, da un di lavoro alla letteratura scientifica, lui ci dimostra una grandissima noi eh, eh, studi che portano uno stress ossidativo, orbeni i radicali liberi vanno ad agire direttamente sulla membrana cellulare causandole un danno ma non è che si fermano lì, non è che sono intelligenti, non, non discriminano, entrano nella cellula ed entrano nel nucleo. Nel nucleo sapete cosa c'è di una cellula? C'è il DNA e danno il danno che porta anche al DNA, del software. Qual è l'apparato principalmente colpito? Dalle realizzazioni è il sistema neurocentrale, il cervello, per cui è vero rappresentato, in modo particolare con strutture come l'ippocampo. L'ippocampo ha sede, in cui ha sede la memoria, la concentrazione, l'attenzione. In questo studio recentissimo, di due giorni fa che ho scaricato al volo, questo non è un ratto, è un topolino, ma è un ratto. Ratti esposti alle frequenze del 5G a 3 giga e mezzo presentano un incremento di numero di, degen di degenerazione neuronale dell'ipocampo per questo. Muoiono le cellule dell'ipocampo, muoiono i neuroni dell'ipocampo e topolino o il ratto cominciò i problemi mermonici, di conduzione nella camminata, o adolescenti, o bambini. La barriera hematocefalica avvolge completamente il nostro cervello e protegge il cervello dalle sostanze tossiche. Questa viene alterata dalla presenza di campi elettromagnetici, come dimostrato sempre sui Ratti, in uno studio svedese dove si dimostra ampiamente come l'esposizione per la CSM induce un allentamento della barriera, il passaggio di sostanze che non devono passare come l'albumina e morte dei neuroni. Si, chiama, si chiamano dark neurons, neuroni neri, dove in quale regione Ippocampo, ancora una volta, ganglia della base, quindi sistema limbico, molto importante, c'è cioè anche dell'amidala, proseguiamo il nostro discorso, interazioni con l'attività elettrica del cervello, ovviamente. Allora, cosa accade adesso? Cos'è la malattia? La malattia è un'alterazione di un equilibrio, come ben sappiamo. Eh? Tutti noi siamo esposti a tantissimi fattori esterni, si chiamano fattori eziologici esterni, causativi di malattia, tanti. Tra questi i campi elettromagnetici oggi rivestono l'importanza preponderante. Ora, quando le nostre cellule cominciano a essere bombardate dalla reazione cellulare per anni, questa radiazione dice stress, nella cellule, avete visto, stress ossidativo abbondantissimo. La cellula cerca, perché ha tante risorse interne, di trovare un equilibrio sempre più instabile, ma ce l'ha sempre più instabile, invece continua a martellare con le frequenze, e si continua in media nell'ambiente nuove frequenze: 2G, 3G, 4G, 5G. Qual è il rischio? Che le cellule non ce la fanno più. Alza la maniera bianca, come porta a pace, capitolano. Quando capitolano si sviluppa una condizione di malattia. L'effetto biologico, come vedete qua, può essere un riscaldamento del tessuto, la termografia, sanitario è che non dà particolari simili, può anche non accorgersene. L'effetto sanitario però è un uso prolungato di uno smartphone, se non tocco il tema dei tumori cerebrali, ci sono un'altra ora e non posso, è il glioblastoma multiforme. E sì questo ha effetti e sintomi, uno se ne accorge come. L'effetto biologico non me ne accorgo, l'effetto sanitario me ne accorgo, ecco perché è importantissimo fare prevenzione. Per i nostri adolescenti in modo particolare per i nostri bambini. Le malattie sono diversificate, via l'endosensibilità, tumori cerebrali, tumori mammari, malattie rifoporiferative, infertilità maschile ma anche femminile, malattie neurodegenerative, vedevamo prima dal dall'amico, Sla, Alzheimer, demenza e gli studi con i Io ho insegnanti e amiche che lavorano nella scuola infanzie e mi dicono Paolo guarda il 30% dei bambini, ma adesso che sono Europa, in Svizzera, presentano gli studi con i tiopomortamentali. A DHT, in aumento esponenziale, autismo, in aumento esponenziale, ecco mai? come è successo niente ci stiamo domandando, allora io mi focalizzerò solo sull'autosensibilità. Perché se no ci vorrebbe veramente 5 ore e non te. Cos'è retrosensibilità? La malattia ambientale è ambientale, perché è dovuto al fatto che io metto a terra nell'ambiente, è dovuto al fatto che io ho questi qua che utilizzo, è dovuto al fatto che ho i satelliti di non massimo che mi sparano giù il 5G. La malattia è ambientale, poi gina disabilità ambientale, come vedremo dopo. La definizione di elettrosensibilità è riportata anche a livello di importanti vocabolari. Questo è la Lavos francese che dice che l'insieme degli studi fisici dati, Secondo la descrizione delle persone colpite da una sensibilità eccessiva alle onde e ai campi elettromagnetici dell'ambiente. La definizione più tecnica è questa. Cos'è la sensibilità? È una reazione avversa a molti organi colpisce diversi organi del nostro organismo partendo in particolare dal nostro cervello che caratterizza caratterizzata da sintomi a specifici una grande moltitudine che vanno per intensità, frequenza e per durata per esposizioni a, a radiazioni per motivi residenziali per motivi eh, di, uso, di uso privato oppure lavorativi attenzione, qua c'è un passaggio cardine, sotto in rosso a valori di esposizione inferiori, nettamente inferiori rispetto a quelli stabiliti per legge i due watt in più, tanto per intenderci per uno smartphone eh? questo è un passaggio, guardate, importantissimo quando un campo elettromagnetico impatta l'organismo hanno due effetti, l'effetto termico cioè l'aumento di temperatura provate a telefonare per un'ora con cellulare quadro come un vecchio? e gli effetti di natura non termica che non sono quelli termici evidentemente di cui non mi accorgo apparentemente ma che sono in grado di indurre, avete visto eh? un danno similare a quello similar di una radiazione ionizzante quando uno legge sui giornali, magari esce uno studio, no? Ardel grande oncologo eh, svedese che dice no, guardate, guardate che l'uso del cellulare aumenta, raddoppia il rischio di tumori cerebrali Subito il mainstream dice ma no, ma questo è un poveretto, no? Ha fatto così con montagna d'altronde, ma sono poveretti questi, non è vero, non è vero che le reazioni ionizzanti causano danni alla salute. La domanda che mi devo porto adesso è: ma scusate, chi dice, chi fa questa affermazione su mainstream? Quale comunità scientifica porta queste informazioni o disinformazioni? Perché vedete. <ride> sugli effetti dei campi elettromagnetici a livello biologico là c'è una spaccatura, c'è una dicotomia su posizioni inconciliabili tra una posizione negazionista conservatrice e una posizione cautelativa la negazionista è incarnata da quelle sigle, quelle sigle che voi vedete di qua, a sinistra ce n'era OMS non l'OMS intero, alcune commissioni infiltrate dell'OMS la posizione cautelativa invece dove viene una grande larga presenza di ricercatori medici che hanno una caratteristica peculiare guardate non avere conflitti di interesse con l'industria della telefonia mobile e con l'industria elettrica questo è un fattore chiave e dirimente ora, posizione legazionista di chi nega clamorosamente si fonda su un assunto, cos'è l'assunto? è un dogma, e così basta un assunto che è stato pronunciato negli anni 50 e dice l'unico effetto prodotto dalla campo elettromagnetico quando impatta un tessuto biologico è quello termico, l'aumento di temperatura basta Basta. Dopo 40 anni si autocostituisce vicino a Monaco di Baviera un'associazione che si chiama ICNIR, con di lingua, no? Commissione Internazionale per la Protezione Contro le Ozone Ionizzate, che diventa, in maniera misteriosa direi, per un riferimento per l'Organizzazione Mondiale della Sanità per quanto concerne la definizione dei limiti di esposizione. I limiti sono importantissimi, perché noi viviamo in un ambiente dove i nostri governi hanno dei limiti. Ma questi limiti ci proteggono o no? Poi, come sono stati realizzati questi limiti? Di Nierp è uguale al paradigma termico. Allora, adesso non guardate me, eh, perché su questa foto non c'entro nulla. Io vi questa questo roba qua. Eh. Non facciamo una sfilata di moda, eh? è un di plastica. Non è ascolto. Però c'è poco da ridere qua, eh. In questi laboratori nel 90, i tecnici dell'ICNIR, ingegneri e fisici, cui voglio molto bene, Andrea è un fisico, voglio bene, ma neanche un medico, neanche un biologo, guarda caso, neanche un medico, neanche un biologo, cosa fa? Fatto proprio il paradigma termico di 40 anni fa, e eh, le passate di roba, eh, nella storia, hanno preso un manichino di plastica alto 1,80 m, si chiama Phantom, fantasma, di rivestito di plastica inerte vuoto all'interno, suo interno, riempito di che cosa? di un gel proteico e dentro di questi ricercatori dovrebbe essere assimilabile dal contenuto mio e vostro del sangue, delle cellule, uguale gel proteico uguale a sangue, neuroni, protozoi, eccetera eccetera hanno bombardato questo manichino a una certa distanza come sappiamo e ha detto, ah guarda aumenta di un grado la temperatura del gel Ok, allora in base a questo applichiamo i fattori correttivi e definiamo i limiti di esposizione per la popolazione mancare. Su manichini plastica, di plastica riempiti di gel, proteico, allora, chi di voi si sente manichini di plastica? Se nessuno. <ride> questo. questo è un puntato e posso fermi qualche miei relazioni, eh? se capiamo questa è fatta. Allora, hanno definito limiti dispositivi solo per effetti di natura termica per brevi periodi, solo diciamo, un'ora di esposizione? Chi di voi abita vicino a un'antenna di telefonia mobile? Pozzare la mano, per cortesia? Antenne, magari l'occhio e lo vede, no? Come sono. Allora, vi chiedo, ma voi siete esposti solo per un'ora a queste radiazioni? Per anni. Questo l'ha considerato? dimenticavo totalmente gli effetti di natura non termica a breve e a lungo termine. Questo è veramente, io penso che siano dei, più, grassi, dei più, più grossi atti di omissione sanitaria per quanto concerne le sostanze e agenti fisici messi in alcuni più grossi atti di omissione. È uno scandalo gigantesco. Hanno i limiti di esposizione, certamente l'Italia con la Svizzera, posizioni apparentemente più cautelative, se volmente in Italia, quanto se volmente in Svizzera, poi dipende anche dal tipo di frequenze interessanti, ma la posizione cautelativa dice ma quali manichini? Plastica. Cioè, tutti quei ricercatori che non sono legati agli interessi dell'industria del telefonia dell mobile e dell'elettrica dicono ma quali manichini? Plastica. L'uomo vive con le sue cellule, che in un millisecondo hanno migliaia di scambi ionici, poi le batte no. L'ipotenzializzazione dei neuroni è un dato oggettivo. Un bambino non è un manichino di plastica. E allora cosa accade? E Questi ricercatori negli anni hanno prodotto migliaia di studi, migliaia, io potessi fare tre tir pieni di articoli di riportare, non posso. Questi migliaia di articoli cosa ci dicono? Che in vitro, in vivo sull'animale, su volontari umani, su studi epidemiologici si generano effetti biologico-sanitari per valore di campo elettromagnetico ben al di sotto delle linee guida di GNIRP. Che ha dimenticato, di cui i ricercatori non hanno dimenticato, 10.000 articoli nel 91 erano 6.000 dimenticati Ops. in un ragionamento a geometria variabile c'è solo l'effetto termico non termico boh è perso e nel panna sottoscala conta niente eh no ragazzi non si fa così 10.000 articoli va. con effetti non di dove alberi, ratti, piante, topi, mammiferi, rane, foreste, tutto io dopo c'è il tema dell'impatto sui vegetali quando la trovo non posso devo correre però guardate che i valori di SAR famosi 2 bar su chilo limite europeo il vostro smartphone a 0,9, 0,8 non lo so qua nel rapporto per iniziative per avere già cioè, effetti biologici sul sul ciclo della cellula 0,000011 11 bar su chilo ho già effetti biologici questo è parametrare il SAR sulla, sulla, sulla vita reale, non su ciò che non ci interessa, ma è molto comodo per l'industria. Questo è molto comodo per l'industria della plastica. Molto scomodo per noi però eh, Guardate la sensibilità che a livello già si manifesta, per vivere vicino a antenne e telefonia mobile, 0,2 il metro 4, o 6 il metro in Svizzera, limite. A 0,2 ho già effetti, e certo, ma se il parametro, il, il valore del capite bene che così c'è Europa detto 0,6-0,2 rapporto beniziativo 0,0,3-0,0,5 parla dell'Italia con nuvoloni ogni volta no, all'orizzonte perché ogni volta il tentativo di aumentare i limiti di esposizione è costante da 6 a 61 vostro metro e per la decisione di potenza 110 volte di più questo significa perché è questo? perché il 5G ha bisogno che i limiti vengono innalzati se no non può essere utilizzato in maniera ottimale però non dà dei limiti noi che tipo di effetti possiamo avere a livello sanitario? allora, gli attuali limiti di legge presenti in Italia, Svizzera e in molti paesi del mondo non tutelano gli effetti biologici sanitari a breve e lungo termine e possiamo dire che per le reazioni elettromagnetiche noi ionizzanti ci si ammala nei limiti di legge ci si ammala nei limiti di legge per, allora, domanda cogente Ciao, questo SEM si chiama, eh? si chiama SEM, è un manichino ma è un suono reale perché l'ICNIR, con i suoi tecnici non ha considerato gli effetti di natura non termica per la definizione dei limiti di esposizione, secondo me perché non li ha considerati i membri dell'ICNIR perché non hanno fatto questo passaggio fondamentale, voleva dire valori molto più bassi di campo elettromagnetico nei limiti di legge? E poi rapporti che hanno di consulenza con l'industria di che cosa? della telefonia mobile addirittura sono il gruppo nel core group dell'OMS Organizzazione Mondiale della Sanità per quanto concerne lo studio degli effetti dei campi elettromagnetici figurati se l'OMS si pronuncerà riguardo e dei limiti di esposizione degli effetti di natura non termica non lo farà mai perché i membri dell'ICNIRPA hanno costituito un cartello dove citando se stessi di fatto in un rapporto controllori controllati bloccano il tutto se tu poi gli effetti non se ti prendo per un eretico 10.000 articoli per review, ma l'industria non vuole, come dico, ma l'industria non vuole far vedere che realmente si vanno a studiare in maniera oggettiva con le, le frequenze di microonde, gli effetti, o effetti, ma guardate qua, se sponsorizza l'industria lo studio, nel 70% dei casi lo studio è negativo. Se c'è finanziamento pubblico, esattamente il contrario. Ma che strano. Vuoi vedere che sono i conflitti di interesse dei cercatori? L'elettrosensibilità è una storia re recente? No. Nicola Teso, tutti voi lo conoscete. Nicola Teso è un grande, grande cercatore, ingegnere, possiamo dire, che scoprì la corrente alternata. Ma lavorava in condizioni particolari. Pare che già fosse lui un elettrosensibile. Le lavoratrici della Bella in Canada entrano in sciopero nel 1907. Stavano male perché lavoravano di fronte ai Telegrafi che funzionavano con la corrente quindi a bassa frequenza. Un ricercatore tedesco pubblicò il primo articolo nel 32, quasi cento anni fa, per lavoratori in situazione di non decorte che avevano dei problemi di natura sanitaria in esposizione a queste. Ma si arriva negli anni '70-60, dove i ricercatori dell'ex Sovietica producono vari studi definendo una malattia macro -wave sickness o radio-wave sickness, cioè malattia da onde radio, dove i militari. I radaristi si ammalavano perché erano esposti alle frequenze di Rada, con dei sintomi sono gli stessi di elettrosensibili oggi, eh? cioè già allora avevamo gli elettrosensibili. Infatti l'OMS poi dice che, questo lo vediamo dopo, la NASA, che non è Paolo evidentemente, in un documento molto importante dell'81 descrive la malattia da microonde in sorta di personale militare che lavora vicino ai Rada con numerosi sintomi adesso associati. Quello della NASA. Eh? Intanto siccome i russi capiscono molto bene come utilizzare le microonde posizionarono sul lato ovest dell'ambasciata americana a Mosca radar e bombardarono certamente questo, questo lato ovest. <ride> Gli edti all'ambasciata furono in quegli anni per vent'anni bombardate questa queste di microonde. Tutta una serie di disturbi a diversi livelli, tumori, infertilità, aberrazioni cromosomiche, finché il Dipartimento di Stato americano non tolse il segreto, il Luchettone. E gli Apuli pubblicò sindrome della microonde, ma guarda a caso, inconsapevolmente esposti alle frequenze di un radar, manifestarono disturbi di retrosensibilità. Ora, chi di voi ha sentito parlare del sindrome dell'Havana? Sindrome della Havana, uno, pochi. Stesso discorso accade oggi. Pare che gli addetti dell'ambasciata dell eh, americana a Havana, Habana manife manife hanno manifestato disturbi di conducire esposizione alle relazioni elettromagnetiche, ma anche di altre ambasciate. La storia si ripete, anni 80 ora Johansson dice, guardate, c'è una malattia che sta avanzando, Spring, Serbia e malattia da schermo, che erano l'informatizzazione più precoce nei paesi non europei, le no? lavoratrici, in modo particolare, cominciavano a manifestare sintomi strani, rossamento cutaneo, praticamente insonnia, vertigini, come 30 anni prima per i militari. Poi si arriva agli anni 90, quindi dall'ambito occupazionale a un ambito per uso individuale o esposizione residenziale. Le stesse venditorie microondi vengono diffusi in maniera, direi, iperbolica nei nostri ambienti appunto di vita quotidiana. Quanti sono gli attosensibili? La domanda è questa qua. Tre gatti, due poveretti scappati di casa, quanti sono? L'OMS, stranamente, dice che il 2-3% della popolazione mondiale può essere attosensibile. Sapete cosa vuol dire questo? 140-210 milioni. Questo è un documento del Comitato Sociale Economico Europeo che dice, recentissimo, eh? Pagina 95 di questo volume, tra 3 e 5% della popolazione elettrosensibile, il che significa che 13 milioni di europei potrebbero soffrire di questa sindrome, che avviano i nomi, i eccetera eccetera. Svizzera? Questo studio molto importante, condotto nel 2006, ci dice che il 5% della popolazione svizzera si dichiara elettrosensibile, io l'ho applicato poi alla, agli 8 milioni, vieni tu, per l'operazione sono 420 Svizzeri che soffrono di sensibilità. Cioè, qualcuno non lo sa, va al medico di base, va al suo medico, dice guarda ho questo mal di testa, dormo male, ho difficoltà di desintrazione, ho problemi cutanei, ho sensazioni strane no? di, di formigoli, ma ah, sono un po' stressato, qualche vitamina, quando va bene un po' di ansiolitico antirepressivo quando va male. Se tu dici il 3%, 3% su 300 milioni eh? Esce una lettera all'editore, i due ricercatori che dicono ma insomma diventeremo tutti retrosensibili se continuano così i dati? In Italia siamo 1-8 milioni se applichiamo il 3% che è un dato molto sottostimato. Sono più colpite le donne o gli uomini, secondo voi, della retrosensibilità? Donne, perché la malattia? funzionale, la sensibilizzazione centrale, c'è cioè un liceo di studio olandese, c'è cioè il nostro studio condotto in Italia che rispecchia esattamente la letteratura internazionale, forse anche perché le donne, il discorso è cromosomico, non lo so, di maggiore sensibilità per certe patologie. E l'età di sorgenza, questo per il nostro studio, tra i 40 e i 60 anni, con attenzione. Vedete quelle freccettine in basso? Noi abbiamo già bambini a tre anni elettrosensibili, perché sono i nativi digitali. Già dalla pancia della mamma si deve assorbire la radiazione della mamma chiusa il cellulare in maniera sconsiderata, escono il cellulare, c'è il l'IFON, c'è il wifi in casa, cellulare in casa, magari il fuori e, e nascono in un oceano di microonde alle frequenze, credo che il rischio poi, di sviluppare questa sindrome insieme ad altre patologie è molto elevato, ma se tu a tre anni sei già retosensibile, sei uno scarto della società, è finita, non puoi andare a dire a questo posto di lavoro, mi dia il suo cellulare, non ce l'ho, perché? è eh, perché sono dentro. Cos'è scusi? È letto Ah, ho capito, grazie di Per non parlare poi per di quelli che vengono licenziati, eh? Sono non sono auto non magari c'è un wifi, davanti su comodi, su, su proprio desk, eh? non possono toglierlo. Ci sono fattori corrispondenti, esponenti sensibilità assolutamente. Sì, vedete la varietà di Chi le apre per style, in sala, ci penso un attimo, sono quelle che contengono mercurio, metallo pesante, e argento. Il mercurio è un conduttore, come l'argento, il mercurio è nefrotossico e neurotossico. In presenza di wifi, il mercurio viene rilasciato in maniera significativa, come dice uno studio iraniano. Bisogna fare la revisione. Eh? La, perché c'è la zecca lì che cioè punge? Perché la malattia di Lyme nata nel Nord America, diffusa anche adesso anche da noi. Per l'impatto sul sistema immunitario favorisce, abbassando le soglie, l'insorgenza dell'elettrosensibilità, protesi metalliche, intossicazione da metalli pesanti. Poi c'è una copresenza con sensibilità chimica multipla, MCS, che è presente anch'essa in maniera significativa, fibromialgia, che colpisce le donne, ma anche gli uomini, e sindrome stanchezza cronica, che colpisce un po' tutti. Sono tutte sindrome di sensibilizzazione centrale, possibile. Nei principali sorgenti le conosciamo tutte a questo punto, no? i wifi, i cellulari, Sistemi di allarme, e più, e più ne pensate, più ne volete. Wi-Fi è molto interessante, l'avevo visto anche prima, la stessa frequenza utilizzata del foro becron colonne, poi c'è molto meno lo sto pollo, 2 4 Ci sono studi in letteratura che ci dicono che la frequenza del Wi-Fi fa molto male alla salute? Wilke, eh? PC tedesca, 100 studi, più e più sugli effetti delle frequenze del Wi-Fi 2,4 a 2,4. Io dico che è una follia. Nelle scuole, nell'infanzia, alimentari, medici superiori, a avere il wifi, possibile cancerogeno per l'uomo, livello 2B, con 100 studi a sostegno, è un crimine, infatti la Russia diceva, cioè togliamo il wifi dalle scuole, la Francia ha fatto lo stesso, è una scuola dell'infanzia, che sono nelle scuole, scuole elementari, solo durante la, la didattica, ciclo elettronico, no, via via via, via wifi dalle scuole la solitaria, poi questo è quello che sarà nel futuro il pannolino intelligente, no? Cosa parla questo pannolino? 2 giga e 4, nota bene. 2 giga e 4 è possibile carcioso, ma per l'uomo, 100 100, tuo di più. E' più un collegamento proprio smartphone della mamma. Tin! Uh, guarda, il pannolino è pieno di acqua, cioè di pipì. Me lo dice il sensore. Adesso lo cambiamo. Non parliamo dei ciucci a 2,4 che ci dicono quanto respira un bambino e non parliamo della dentina né la dentina dei sensori che ci dicono le caratteristiche organolettiche che cibo più ingerito Tim! ah, 200 calorie per la pasta, 300 per il riso lasciamo perdere, mal di testa studi che lo supportano sono importanti questa meta-analisi, mal di testa da uso di device tipo sensibili, ma se uno vive in vicinanza di un'antenna, dei problemi 5G, guardate, avremo 800 antenne per chilometro quadrato in tutti i paesi 800 antenne, micro antenne, micro celle eh? 13 studi ci dicono che vivere vicino a un'antenna causa studi di elettrosensibilità Santini, france, ci dice fino a 300 metri posso avere disturbi di elettrosensibilità 300 metri lui dice, ma io l'ho fatta ho l'antenna sul tetto così mi pagano le spese e che sta da fronte, in sta di fonte e sarraggi vero o no, no. in questo studio vediamo come i lobi inferiori posizionati sul tetto lobi inferiori vanno entro nelle case sono causati gli studi dell'elettrosensibilità in questo studio giapponese ha tolto le antenne e la gente rifiorita questo è una foto fatta non da me da una, dalla persona a Como dal suo ultimo piano questo è l'ucernario ha davanti un'antenna a 25 metri 4G e 5G in alto 5G, vedete eh? qua Il cubotto famoso eh? 25 metri, lui stava bene prima, adesso sta molto male. Quali sono i sintomi? L'OMS dice i sintomi sono reali, guardate il tempo, si proporre, benissimo. I sintomi dice sono reali, esistono, uh, grazie OMS. E, e, e quei sistemi sono colpiti? Il centrale, il periferico, il colpo, cuore? documentata documentato dell'acute e gli, gli annessi. Quali sono i sintomi? Una suizia, non li faccio vedere, se tu non cominci a dire magari, comunque, cefalea, vestigini, nausea, stupido del sonno, tutti specifici, Se uno è stressato potrei manifestare, però vanno a caso. In sensibile si manifestano tutti costantemente, in maggior o meno grado Questo è un da esposizione alle frequenze di fronte, ciò che io, poi faccio vedere se volete, L'ipersensibilità sì. carpinografica genera gravi, gravi, fattori di disabilità al punto che uno abbandona tutto: lavoro, casa, familiari. Mi fai dare adesso l'immagine qua, questo spot che ho ottenuto dal nostro film Elettra, storia vera di una ragazza elettrosensibile. No. Vediamo se riusciamo a farlo partire. dura un minuto e mezzo. C'è una malattia che quasi nessuno conosce, ma in Italia e nel mondo almeno una persona su 30 ne spesso senza saperlo. Può costringerti all'isolamento, toglierti il lavoro e a volte gli affetti, perché rende impossibile sopportare le radiazioni di telefoni cellulari, cordless, wifi, antenne. Per me anche i computer e gli elettrodomestici diventano inavvicinabili. Si chiama elettrosensibilità. In alcuni paesi è riconosciuta, ma sono troppo pochi. Altrove chi ne soffre spesso non è capito o addirittura deriso, ma soprattutto abbandonato a se stesso. Io sono elettrosensibile e con il 5G la mia condizione potrebbe aggravarsi. Se vuoi difenderti da questo nemico invisibile ed evitare che tutto questo succeda anche a te, sostieni la nostra campagna di informazione sui rischi per la salute legati alle radiazioni wireless questo spot è tratto dal nostro documentario docu mm. cortometraggio Elettra è un cortometraggio che ha avuto diverse selezioni a film festival nazionali e internazionali di una ragazza realmente è elettrosensibile da attrice che eh? è impersonificata elettrosensibile io l'avevo portato, non c'è tempo magari la prossima volta lo facciamo vedere a casa, a casa da scuola da tre mesi ragazze di 14 anni non puoi entrare nella classe cioè un paese viene a convulsione didattica negata queste sono condizioni in cui l'elettrosensibile può lavorare, in queste sorte di burka anti-elettrosmog. Questo è un ingegnere svedese che lavorava all'Erickson con la sua burka. Questa è l'ex primo ministro norvegese che disse, il CEO dell'OMS, scusate, io sono elettrosensibile, una settimana so pulizia Due amiche francesi che vivono in una caverna a lume di candela, l'elettrosensibile non sopporta più niente. Eh. Neanche un soffio elettromagnetico. Condizioni di vita di Carla. In questo modo Giulia vive da tre anni nella sua gabbia di fa, un carcere anti-elettrosmog, sostanza 3x2, vive qua dentro. C'è anche nel film che abbiamo fatto Sensibile, primo nostro film. Questa è una condizione di vita, molte volte gli elettrosensibili dormono, ho detto, tendi anti-elettrosmog, Jenny Fry, ragazzina inglese, 14 anni, siamo alla sensibilità, scuola, derise dei compagni da trovare un a un albero. Ed è la nostra <ride> paladina. Diagnosi. C'è un'urgenza di criteri agitivi misurabili, sono quasi la sua fine. L'OMS riconosce che l'etosensibilità è si sintomi reale, riconosce che il 10% di elettrosensibili è gravemente disabile, ma non riconosce che l'etosensibilità è causata dai campi elettromagnetici. strano. uso un termine, intolleranza ambientale idiopatica con attribuzione ai campi, cioè mi attribuisco ai campi, eletto, io vedo un'antenna, di effettuano 5 suggestioni, è più facile confinare le persone in un alveo di malattia psichica, piuttosto che riconoscere la reale eh? Poi perché l'ho ammesso non l'ha riconosciuta ancora, lo sapete bene, no? Per i giganteschi conflitti di interesse dei ricercatori che hanno fatto questi test qua vergognosi, cioè test di provocazione, gravati da limiti indescrivibili, ma per, i quali, per la quale l'OMS ammesse, vado benissimo. Peccato che un nonato, un primo non è. Nato, condizionabile psicologicamente, sì, no? come una cipolla, e qua si vede questo studio fatto dai neonatologi di Siena come quando l'incubatore è attivo la variabilità della frequenza cardiaca aumenta e quando invece l'incubatore è, è spento, il dottore è spento ancora torna abatto in maniera assolutamente normale, le api ce lo dicono chiaramente quei i indicatori se sì, ho un cordless messo vicino al cosa succede? Pettere il 20% di peso, abbandono degli alveari, non tornano più indietro, morire di altri, effettano cibo, si inventano sì, sì, in un popolato guardate centinaia di istituzioni animali, che qua io amo personalmente, se dovete Primo studio del 91 di eh, Dottor Rea, del sensibilità un oggettivo, altri studi che sono proseguiti, il professor Belpom con altri ha, ha prodotto un consenso internazionale importantissimo, no? la fondamentale ricerca di, mi sono perso qua un attimo, di biomarcatori e imaging, cioè immagini radiologiche per la piangere di abbiamo qua ho fatto tantissimi studi al riguardo, questo è un altro studio condotto su 120 casi. Nostra, noi siamo piccoli come NG, però facciamo ricerca, siamo molto agguerriti per cercare di far sì che gli elettrosensibili possano trovare una soluzione. Stiamo facendo fatto uno studio sulle piccole fibre C cutanee con l'Università di Cagliari e l'Ospedale Bellaria di Bologna perché possono essere impattate dal campo elettromagnetico. Adesso partirà un altro studio eh, su altri biomarcatori con l'Università di Messina. Riconoscimenti internazionali, a parte chiaramente. il Parlamento europeo dice ma insomma riconoscete gli elettrosensibili disabili come ha fatto la Svezia, no? In Svezia sono riconosciuti come disabili e la società parlamentare del Consiglio d'Europa dice ma insomma ci vogliono aree elettric free perché è Aggiungo io, ma anche perché non lo è. Perché questo è il un'area elettric free nel West Virginia dove c'è il più grande osservatorio astronomico americano, però è una quai zone, ci cioè sono campi elettromagnetici, i retosensibili americani cosa dicono? Cosa, cosa, cosa sono dette? andiamo a vivere là, andiamo a vivere là, in queste con tutte le conseguenze del caso. Questo è il nostro mascotte Sergio, è carino, va a Como, in una giornata di sensibilizzazione con file Computer, eccetera. Arriva 5G, poche slide, abbiamo già visto, eh, un disastro, no? con, con miliardi di, di device attivati, questa sorta di occhio di uo che ti perseguiterà la vita, i satelliti abbiamo già visto, le api le abbiamo già viste. Ci sono studi che ci dicono che le onde millimetriche fanno male? Perché vedete, questi hanno, stanno diffondendo 5G non di dove, antenne non di dove, ma hanno fatto studi. Il russo nel 97, come diceva la russa, su russa, nel 97, 724 articoli portano effetti biologici da onde millimetriche? Domando. Ma il principio di precauzione dov'è che viene applicato? Da chi? Da chi? di Ciavola che è presidente dei Medici per l'ambiente europei pubblica uno studio che ha avuto veramente un grandissimo successo verso il 5G ci sono implicazioni per la salute aumento della temperatura cutanea alterazione dell'espressione genica induzione di perforazione cellulare per oggi tumori eh? Stesso sedativo danni oculare effetti sulla parata neuromuscolare mannaggia veramente io ho quasi terminato non sono sulla fine allora perché non 5G? E' detto perché non 5G, eh? Quindi è la 5G, qui è stata senza alcuna forma di test preliminare di valutazione di impatto sulla salute e l'ambiente. La Commissione europea che ci ha propinato 5G, 5G uh, è un cos'è? 5G il lancio per loro. L'industria della telefonia mobile ha investito zero lire nella ricerca, i singoli governi hanno investito zero lire per la ricerca e ci hanno messo in bocca una sperimentazione vera e propria, con 724 studi che ci dicono che ci sono effetti non di dove il CPG viene installato senza nessuna forma di consultazione pubblica lasciando tutti senza nessun luogo dove, dove andare a fuggire cioè quando installano un antena 5G ti vengono a chiedere a te scusa guarda che adesso metteremo un'antenna 5G vicino a casa tua accade così? c'è un consenso informato? ti fanno firmare un documento? no il 5G installato senza nessun standard di esposizione basato, benissimo, come già ben sappiamo. Il 5G installato con un'importanza ecologica gigantesca, non ha detto cita qualcosa, il consumo del 5G è un pirata, che consumerà una quantità abnorme di energia inimmaginabile. Si è calcolato 36 nuove centrali nucleari per sostenere il 5G, e 780 paleoliche offshore, stiamo scherzando, arrivo, arrivo, arrivo I, i, gli entrosensibili che. Futuro avranno, Con 5G, 4G, 3G, il puggenti atomico, queste tutte da, da, da anti-relazione anti non ionizzanti, o ad assumarte magari con Elon Musk, per noi tutti abbiamo un bellissimo Vale Meco per come difendersi dall'elettosmog, questa è la campagna dei cittadini europei, io non so se la Big Poll, se tu riesci, ho proprio un minuto di spot su questa iniziativa straordinaria parte in Europa che dice stop 5G sta connesso ma protetto, 23 regolamentazioni per dire stop 5G, 23 motivi per dire che 5G causa danni alla salute, danni agli animali, danni ai vegetali, all'ambiente in toto, insomma alle estrazioni ai minerali, i bambini che straggono il coltan, chi va a controllare questi? E danni alla propria, sì, come ben sappiamo. Non so se funziona il video Se no, un... ecco. Conosci i problemi legati ah, al 5G e al wifi? L'uomo, la flora e la fauna possono essere danneggiati dalle radiazioni Diversi gli effetti biologici sulla salute Tumori, infertilità, malattie neurodegenerative Disturbi cognitivo-comportamentali Elettrosensibilità, disturbi endocrini e metabolici Parecchi i danni ambientali, con miliardi di dispositivi connessi, aumenteranno inquinamento elettromagnetico, consumi energetici ed estrazioni minerali e dannose inquinanti. La biodiversità sarà messa in pericolo. Numerose le minacce alla privacy e alle libertà individuali, con l'iperconnessione cresceranno raccolta dati e sorveglianza globale, criminalità informatica, furto e uso improprio dell'intelligenza artificiale, fondamentale proteggere i dati salvaguardando la privacy. Per chiedere all'Unione Europea protezione della vita sulla terra, dell'ambiente e dei dati, vai sul sito Science 5G. Se visitate il sito della nostra associazione di internet sensibili, internet sensibili trovate questa, questa campagna importantissima che può firmare Svizzera, perché può essere anche. Ricordo le nostre due opere filmiche, il libro, Smart Smog, fatto, eh, composto da Fabio con altre componenti dell'associazione e anche Andrea, bellissimo testo che dice le verità assolute sul tema. Grazie per l'attenzione, esatto, ma guardate, credete, 20.000 articoli più review da racchiudere nelle slides, è un'opera titanica, eh? e oggi sono solo riservato per l'etro-sensibilità, riservato se andavo a toccare il tema dei tumori, un'ora, dell'infertilità, mezz'ora, delle malattie neurodegenerative, ma di metà impossibile. Grazie. Grazie mille Paolo per questo interessantissimo discorso, presentazione. Eh, L'esperienza è ogni volta di nuovo la stessa, l'ho già sentito un paio di volte e ogni volta dico mamma mia è una carrellata di cose, però sembra che su ogni slide ci si potrebbe soffermare eh, non solo qualche minuto per approfondire, veramente è veramente un gran lavoro che hai fatto, grazie.